No, no per Dio in Giappone non c'è, so, forse quello mi mancherà se torno in Giappone Sì, qua so già che il mio punto va al Giappone senza bra di dubbio Sì, anch'io Giappone, meglio C'è qualcosa che non ti piace della cucina italiana? E tonè, liquirizia Ah, <ride> l'avevo sentito in uno dei tuoi video Ciao a tutti ragazzi Benvenuti <ride> su un nuovo video con Eriko Tero yeah! yeah! E abbiamo detto, in tanti di voi ci avete chiesto Ma è più bella l'Italia, è più bella il Giappone E in realtà ne avevo già parlato ma ho deciso di parlarne con una giapponese Perché mi sembra meglio Perché lei è una giapponese che ha vissuto in Italia per 10 anni Io sono un italiano che ha vissuto in Italia, in, in Giappone. Giappone Per anche quasi una decina d'anni Quindi ho detto siamo le persone giuste per fare okay. questo video Bene <ride> Bene. Allora, finisce così, ciao. Matanè, perché non sappiamo, non sappiamo da dove raccontarlo? Dove sì. Iniziamo con la bellezza magari del, del paese, che cos'è più ah. bello. Cioè, sinceramente non c'è, non lo so. Allora, diciamo che l'Italia secondo me ha più palazzi antichi, sì, giusto? Sì. C'è più, forse c'è più Però anche il Giappone c'è tanta storia Cioè quindi è diverso Sì, diverso Quindi per me vedere la città in Italia Oh, tutto diverso È tutto bello Invece mm -hmm. in Giappone io non affascinavo così tanto Anche se ci sono tempi Passavo eh. davanti, ignoravo completamente Però adesso che sono uscita dal eh. Giappone E quando torno in Giappone oh, Ma, ma siamo pra in Giappone praticamente la stessa persona Perché stessa cosa io Quando vedevo le chiese qua Non è molto non mi niente adesso torno perché ho portato un sacco di giapponesi in Italia li porto a Firenze e dicono oh mio Dio è Sì, è la stessa cosa proprio e, e io in Giappone cioè, ovviamente tu, mi affascina tutto cioè se vai insomma, ci sono dei templi bellissimi e dei santuari bellissimi. però la stessa cosa in Italia ovviamente sono due cose belle è che se ti abitui troppo a una cosa perde: non è che perde il suo valore ma non te ne rendi più conto infatti questa è una delle cose che mi piace vivere comunque in Giappone e tornare in Italia perché proprio riesco a apprezzare di più quello che ho è perché vero, se, sì. se non me ne fossi mai andato non mi sarei mai accorto magari vero, di quanto è bella sì. l'Italia sì. Numero 2 Il cibo <ride> cibo amo, in Italia io amo il cibo italiano Devo dire anche il mio amico giapponese Anche altri amici giapponesi che adesso vivono in Italia mi hanno detto che hanno vissuto prima in America In America gli mancava tantissimo il cibo giapponese Qua in Italia hanno detto che comunque Mi so soddisfazione quindi Cioè è vero che a volte voglio mangiare cibi giapponesi Però in Italia si mangia bene quindi io posso vivere in Italia anche mm. poi... senza riso è una cosa che mi piace nell'Italia è fare l'aperitivo anche qua fare l'aperitivo è bellissimo ma poi 8 euro 6 euro e posso prendere tutto quello che voglio cosa <ride> <Okay>. caggi <ride> vale. in no. dinaro l'aperitivo in Giappone non c'è forse quello mi mancherà se torno in Giappone sì. perché l'aperitivo a me piace tantissimo poi anche in me. estate c'è la luce fino alle 9-10 di ah, sera invece sì. in Giappone diventa subito buio anche se in, eh, in, estate. Sì, in estate quindi fare aperitivo soprattutto in in estate sembra il pomeriggio lunghissimo e la cena più tardi però per me è più, come si dice, sì, rilassante sì, sì, sì, sì. no invece a me piace che diventa sera presto rilassante. davvero perché? non lo so, perché, però la mattina anche, mm. perché il problema è l'inverno perché qua alle 7 alle 8 è ancora notte qui adesso mm. che è inverno invece in Giappone alle 7 nel sole, la terra del sole levante il sole mm. sorge mm. alle 5 in alcuni posti nei, nei giorni più lunghi <coughs> E vabbè. no, il cibo devo dire che mi mancano delle cose del Giappone, per esempio mi piacerebbe avere il natto qua che non c'è ti giuro. Ti piace? Ski. Anche a me. No. È una di quelle cose che non riesco. È... Cioè, sono dei posti che c'è, però il punto è che ok ti serve il natto ma ti serve la nori che deve essere quella croccante ti serve il riso fatto in un certo modo quindi mi servono troppe cose natto Natoski. natto però devo dire che quando sono in Italia cerco di mangiare cibo italiano quando sono in Giappone cibo giusto? giapponese e quindi vedo di non farmi mancare niente perché è difficile c'è qualche cibo che non ti piace cibo giapponese? cibo giapponese che non mi piace ah, a me non piace tanto il agetato agetofu no No, no, no. No. Ma che dai zochi? Un fritto. Cos'altro non mi piace? Areva spagato, Areva, Areva, non mi piace, no? Ma <sussurra> neanche in Italia, anche in Italia c'è un C'è qualcosa che non ti piace <sussurra> <surra> <surra> <surra> la cucina italiana? è liquirizia Ah, l'avevo sentito in uno dei tuoi video. Tutti i giapponesi odiano la liquirizia Perché non esiste questo sapore in Giappone? Magari forse mi avito dopo mi piace tantissimo, ma all'inizio proprio, non ho mai sentito questo sapore. Che cos'è? Sembra medicina, eh, la compia giapponese no e sai invece a tanti miei amici italiani non piace la shabu shabu eh, ma a Marina Nick Scherebaizu! Sottana Perché tanti giapponesi, tanti italiani che sono venuti a trovarmi, tra cui anche la Mix Benny DNR, sono venuti e non gli era piaciuta tantissimo la nave. Perché dicevano che era un po' carne la carne fatta nella pentola, però un po' in sapore. Beh, gli akiniko Ma ne è, gli Perché la carne di... al, al barbecue, però non lo so, giunga a Darsi che coschile. Yes! Sì. Mm. Uh, yuzu? yuzu <ride> Ma Nemo non è un problema, il cibo devo dire che sia il Giappone che l'Italia, io direi che anche qui sì, pari. Sì, sì, anche sì, altre, sì Poi diciamo, vediamo le persone, che cosa c'è di diverso? Non questa... tre persone. Persone, tre persone, o ah. relazioni, relazioni. Siamo diversi. Molto diversi, <ride> io devo dire. dire... Già tipo contatto fisico che in Giappone, come sapete, che non facciamo, anche così, di solito non facciamo, e così ci no, niente. Quindi anche quando parliamo, già questa distanza, forse per una giapponese normale è già troppo vicino sempre. È un po' sì. Dobbiamo essere così. Però noi ci conosciamo, sì, quindi sì, sì, una, sì. la stashikunatte va sì. bene. Cioè va se bene. devi conoscere però se sei una persona che magari la prima volta che incontri è difficile proprio sì, sì. instaurare un legame. Però sì, quindi a me, a me piace infatti perché in Italia non è che facciamo proprio l'amicizia subito, però parliamo no. subito, cioè si aprono sì. subito, quindi è per me più facile comunicare invece ai giapponesi magari anche se tra i giapponesi io voglio chiedere un'informazione ma lui mi risponde proprio solo dice una frase ma non mi guarda neanche a volte ci sono queste persone strane che eh. dice così cioè non sai comunicare invece eh. in italia è più facile anche con le persone sconosciute diventiamo subito amici però una cosa che in giappone non succede succede in italia mm. in italia che le informazioni anche se non le sanno te le danno anche sbagliate <ride> In Giappone non te le danno, anche se sono quasi sicuri al 90% per non darti delle informazioni sbagliate che non lo so Ah, è vero. Ecco, questa è una cosa molto diversa <ride> O Piuttosto ti accompagnano, a dirti la verità, piuttosto che non darti sì, le informazioni sì, sì, sbagliate Sì, sì. Eh, sì, sono un po' più riservati i giapponesi, quello sì C'è i suoi pro e i suoi contro Poi sono molto diversi da quando sobrio e quando ebriaco I giapponesi sì I giapponesi sì, sì. Poi... anche gli italiani, o oh no? Non così Però secondo me è meno Poi, meno. voi non così come i giapponesi che perde proprio cioè non riesce neanche a camminare no. e finisce a dormire per strada. Sì, è quello Cioè, in Giappone succede. è abbastanza normale, cioè vedi sì, venerdì sì, sera sì. vicino alla stazione ci sono gli impiegati che dormono per terra, cioè Con non è treno, così anche, strano. Vabbè, ovviamente magari non in paesi più rurali, però a Tokyo nelle grandi città sicuramente Succede, però in Italia non ho mai visto un così che è perso proprio Vabbè, testa. quindi qui affidiamo il punto mm. ma non c'è, ma anche qui non c'è un eh, migliore peggiore è quindi... talmente diverso che perché comunque cioè non è che il fatto che siano più riservati sia un problema sono più riservati, ok, gli italiani sono più espansivi però gli italiani sono più, come dire, invasivi, cioè, come sì, sono più... Anche un po' rompi, no... Più, diverti, <ride> più diretti, però in troppo diverti e franchi. I giapponesi hanno più tatto per le cose e hanno più rispetto un po' per la situazione. Quindi diciamo che sono due culture molto diverse e sono due sensazioni diverse. Se ti comporti in Italia da italiano va benissimo, meglio, perché sennò è difficile fare amicizie in Italia se ti comporti da giapponese mm -hmm. perché sei troppo timido. Se in Giappone invece... Ti comporti da italiano Fare comunque difficoltà ad avere amicizie Perché la gente dirà che sei troppo Too much <ride> Non lo so Sei troppo Sei troppo <ride> Sei troppo Sì, eh, insomma, non, non va bene perché ti devi adeguare nel senso. Non, non segui le regole ah, 4. Servizi, servizi. Servizi, Per sì. qua so già che il mio punto va al Giappone senza obra di sì, dubbio. Sì, anch'io Giappone è meglio, perché puntuali, organizzati meglio, invece in Italia spesso non funziona, spesso, spesso devo aspettare mm. ore e ore. Poi, poi sai cos'è anche una cosa che non mi piace, che spesso magari gli impiegati che lavorano, che ne so, le poste in banca, e ho trovato, devo dire, delle persone gentilissime, proprio devo dire ho avuto fortunissima, però spesso capita che c'è magari la quella arrabbiata che lavora, sì. un impiegato arrabbiato, in Giappone anche se uno arrabbiato ti sorride eh e alla sì. fine boh, l'importante è che non ti arrabbi te perché se una cosa non si può fare in quel momento, in quel determinato modo, per esempio non lo so, vai a portare tutti i documenti per fare il visto, vai fino a Shinagawa, sai dov'è? Ciao! È? è lontanissimo, è oh. 20 minuti dalla stazione di Shinagawa, devi prendere un bus. Ma solo? No. Eh, arrivi là e magari che ti sei fatto due ore di viaggio per arrivare e non c'hai tutti i documenti e ti ma devi tornare, non ti arrabbiare perché funziona così e se ti arrabbi è peggio, cioè ah, non risolvi salvi niente eh, sì. vabbè capisci che le cose vanno così e io ti dico sono più tranquilla in Giappone perché almeno so che se faccio le cose secondo le regole a posto, sì, se non, se sbaglio, non le faccio secondo le regole fatto fatto. mi adeguo uh -huh. e bom qua in Italia invece puoi fare anche le cose secondo le regole però magari alla pausa pranzo, sì. cioè che cosa? Eh. non lo so magari sta per finire il Tempo. Per esempio in Giappone, se tipo un negozio fino alle 12 è aperto, tu puoi fare la spesa fino alle 12. Mm -hmm. Qua magari ci sono pochi clienti, lo chiudono anche prima, a me è capitato l'altro giorno di andare alla COP erano le 7-20, meno chiudeva le 7, non potevo entrare. E dico, ma perché? <ride> Poi a volte in Italia è successo che mi ha dato un po' meno il resto. Ah sì? Sì, però una volta mi ha dato un po' di più. Quindi è sempre così, cioè lui sempre calcola se tipo, non so, deve darmi 5 e 24 Allora mi dà solo 5, 5 e 20. Però se deve darmi 5 e 26 Allora mi da 5,30. Tipo ah, così. Sì? Quindi cioè, in Giappone non succede mai questa no, cosa. No, cioè, mai. A parte che lo fanno quasi, quasi tutto con le macchine adesso, no? I supermercati, sì, sì, c'è sì, la sì, macchina sì. che dà il resto Cioè quindi ho capito che non perché lui non vuole darmi, cioè non è che lui voleva fregarmi eh, Ma solo così, per la comodità sì. mi dà un po' meno, a volte mi dà un po' di più, a volte sì, Arrotonna, allora, così. Ma diciamo che sì, sono, due, sono diversi e bisogna un po' 5. Cinque, Hai. cosa c'è di cinque? Lavoro? Lavoro! Ma io in realtà non ho mai lavorato non. come impiegata, oh. come lavoro fisso in Giappone quindi non so veramente, però tanti miei amici giapponesi vedo eh. che stanno facendo tanta fatica cioè nel senso le ore, eh. tipo i miei amici hanno detto che 16 ore al giorno lavorano Chi? insegnanti stanno facendo insegnanti sì sì sì sì perché fanno bukatsu ah bucatsu ah ok quindi devi andare a saren Training anche da, dalla mattina presto. Ah, quindi prima 16 delle ore da quando prendono il treno a quando arrivano a casa. No, no, da quando sono a All scuola. Lavoro. Sì, sì, ah, sì. Oddio. Perché rimangono poi magari finiscono a fare non so, carta così, quindi 16 ore. al mm -hmm. giorno ha detto, quindi... Ma bisogna dire che comunque c'è, cioè, però lo metti in conto, cioè tu sai già che comunque fa lavorare in Giappone come impiegato, perché comunque l'impiegato funziona così, in Giappone è molto premiato la lunghezza di quando lavori, cioè tu devi uscire. Da al posto di lavoro dopo che è uscito il tuo capo cioè... Quella proprio standard mm. In Italia viene più premiata forse la qualità del lavoro Sì, in... meglio Secondo eh, me Questo meglio. secondo me Questo sì perché comunque cioè, alla fine uno può stare là seduto a non, fare, non a non fare niente però quasi Perché poi se guardi e analizzi i, i numeri della produttività Il Giappone non è il più alto eh, dico, Infatti ma come stanno possibile? lavorando inutilmente le ore, ore ore cioè, quindi... e ore E poi tra l'altro spesso un'altra cosa Che odio del lavoro in Giappone devo dire Io ho fatto il modello quindi non è che è un po' diverso Però le nomi kai, cioè, o, o i, i viaggi dell'azienda Forse c'è una chiesa ma, Mamma, bisogna andare a giocare a golf Bisogna Per esempio c'era un mio amico che lavorava in banca Doveva i primi due anni ha dovuto dormire nel dormitorio della banca Cioè oh, E non poteva portare ragazze Nella stanza Se la porti, uno che ha portato una tipa L'hanno licenziato Eh, sì. che no Non c'è privato La vita è No, eh, Ma perché comunque Quel lavoro non è lavorare tipo come staff della madre Proprio nella gestione Un po' and Andavano qui. Mm. L'hai mai visto? Mm. Sì, sì, sì. Eh, praticamente quindi è molto. cioè, se sei sposato, ti trova la casa, sì. se invece hai solo la fidanzata, eh, no, non è con l'ufficiale. Quindi, e anche se tu vivi sì. lì e in più ti trovi un'altra casa, non puoi, devi dormire lì. Mm. È proprio è così. Quindi, diciamo che quello si è molto. e dover andare alle cene di lavoro, non ti puoi praticamente mm. rifiutare. Vabbè, quindi, qua, un po' è un po'. Sono sì. da me. Poi, vabbè, è altro? La cosa che odio del Giappone è, ok, capisco che i giapponesi, tra i giapponesi, non possono dare fastidio agli altri. Come educazione, ok, capisco, però okay. è troppo, a volte, troppo esagerato. Per esempio a Tokyo, che c'è un sacco mm -hmm. di gente, sempre alla stazione, mm. e appena mi fermo, perché non so, voglio mettere qualcosa nella borsa o per prendere qualcosa, <ride> appena mi fermo, essere. quello che c'è dietro mi fa... Così, ma stai uccidendo? Sono i tuoi. Ma se no io, che è è colpa. Tocca Qua. Cioè. Un attimo, eh. Sì, un attimo, però, cioè, veramente appena mi oh. fermo nella strada e poi l'altra gente sta camminando, allora io do fastidio agli altri, quindi si arrabbiano Eh, sì, Oppure. <sussurra> se tipo, non lo so, magari ti camminano vicino e ti urtano mm -hmm. non, si devono, non si scusano mm -hmm. perché Perché non si scusano perché devi capire che in quel contesto c'è tanta gente è normale sì. che ti urto quindi non mi devo scusare però scusa cioè, sì, ehm, poi no. spesso fanno anche soprattutto le signore giapponesi fanno io ah. più davanti sì. Osaka -no va sempre poi sì, sì. praticamente vedi che si aprono le porte e ci sono queste due signore anziane che magari corrono per prendersi il posto poi quella che si siede fa finta di dormire <ride> e l'altra invece sta lì incazzata in piedi sono, sono, sono. Ma però, anche se non ti siedi per un secondo cosa cambia? Sì. Non lo so. Cioè, alla fine cioè, i giapponesi spesso sono gentili perché se tu chiedi informazione ti aiuta oppure se non sa ti dice ah oh, mi dispiace non lo so però in quel senso appena io do fastidio agli altri si incazzano, non mi piace questa cosa mm, e vabbè comunque queste erano un po' le differenze tra l'Italia e il, il Giappone quindi cioè alla fine ci può stare bene secondo me i due paesi sia siete degli stranieri sia che siete degli italiani, l'importante è eh? Eh? eh? adeguarsi adeguarsi, adeguarsi sì, c'è un'etichetta da seguire in Giappone c'è un modo per comportarsi in Italia se voi capite insomma come funzionano, in, in, come funzionano le cose in Giappone e come funzionano in Italia secondo me si può vivere bene in tutti e due i sì. posti se siete in Italia imparate italiano, se siete in Giappone imparate giapponese <ride> Bene. Ok, arrivati. Spero che il video vi sia piaciuto. Passate anche dal canale di Ericottero. Ericottero, ciao! Ciao! Bye bye! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.